Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e Marco, sì Marco, Marco Singhiozzo007 e siamo tornati su su Super Mario 3D World appunto. Eh, vai, tu devi essere nervosamente. Eh, es, ho preso. Eh. Ma aspetta. Tolta un attimo per farle dire... Ok. La sua Questa parte dobbiamo iniziare al mondo fungo. Sì. Mingo. No, non è quello contro il fungo. Eh? Non è quello contro il fungo. Lo so, ho detto. Ho tolto l'iniziale okay, e l'ho messa alla fine, un go. Giardino rotante notturno. Ok, questo è il remake di un livello che non mi ricordo. No. Eh sì, invece. No, no, no. Ok. Un attimo mi sto riprendendo con i comandi. questo devi riprendere i comandi, ci avevo giocato ieri. No, che è che gioco E cerchiamo anche i timbri e le cose. Vai. Ok, i timbri alle stelle, vieni qua. Mi, Mi sa so che, che qui. No, no, qua non ci fatto. stanno. Mi sa che qui non ci stanno i timbri. No, intendo, sì che ci stanno, per forza. No, a un certo punto dei mondi non esserci i timbri. Ok, prendi tutti gli orologici che qua corri vai vai allo schianto ai non perdere tempo non stare oh vieni ci serve? stai perdendo tu tempo così speriamo che sia la prima vedi abbiamo perso un sacco di tempo così ma se salivi subito invece cioè se facevi salire invece l'avremmo fatto tu mi hai detto fai lo schianto fai no, lo schianto e vai tutto il resto dov'è dopo come stavo dicendo all'inizio però questo qui è il remake di un, livello, di un altro livello di un altro mondo però ovviamente più, Nel più mondo. uno degli ultimi livelli del secondo mondo un attimo! Hai perso il power up, come? L'ho perso! Vai! Andiamo dall'ultima stella, il timbro non c'è! Tu vai sul tuo, e io prendo la stella! Entra, entra! Non perdere! Il timbro c'è per forza, non credo che non ci sia! Wow, a sé. ma se ci ho giocato io! Okay. Tu non ci hai giocato, io sì. In realtà ci ho giocato questo Sì, momento. ma non ha tutto. Ah, entra, entra! Non per perdere tempo. Veda il signore. Aspetta, prendi il tempo. Ok, ora vediamo se ci sono i timbri. Se no, dobbiamo cercarli. Comunque, Rosalinda senza paura è grassa. Sì. <ride> ok, vediamo se c'è il timbro. Non serve a come terra lo so, basta, che basta che mi avvicino a livello. Oppure lo tocchi con il timpano. Vabbè. Non serve, però, di specificazioni ho trovato un livello che dovremmo fare no. Vedi, non c'è il timbro. comunque, c'è una casa. Facciamo comunque un check in. Ok, niente. Yeah. Facciamo la casa, la casa viola. Sta una casa viola. Si, sì, ah. ma la facciamo spero. Non c'è tempo per non fare tutto. Kima schifosa. Allora, questo? No. no. Meno male. Se fosse un altro livello. Ma insieme. No, sì. Niente. No. Vieni. vieni da me, da me niente e non riesco devi eh. saltare via ah. ma cosa intelligente l'intelligenza artificiale di Marco artificiale non mi ha creato sì. un nuovo power up no non è nuovo l'abbiamo già visto non è vero io mi ricordo il sì. Vabbè comunque la campanella è dorata essenzialmente però fa questo quando ti sono schiando a terra tutte le campanelle sono dorate vabbè si sì, la, la super campanella come devo chiamare la super però... campanella è già quella normale vai, la campanella vai... pietra si chiama super campanella con... super bello super bello è la campanella normale non è sì. eh quello dico io Oh, super bello, il power up della campanella, quella del gatto. Ma quello del gatto pietra? Prendi quella. Non ci arrivo! Oh. male. Ci siamo i colpi senza che. Quello credere. che avevi preso tu è un nuovo power up. Eh, lo so! smettila di, di, di. E non si chiama super campanella però. E infatti io dico quello normale che si chiama super campanella. E perché lo specifichi Perché si chiama così, super campanella il power up. E perché lo dici? Io. io perché tu hai fatto un discorso a caso che okay, basta io non ho fatto basta, nessun discorso a caso vabbè lascia e io, io comunque ti ho detto Oddio. che quella normale ti chiama super bello e tu però mi, sì, io e tu eh, mi hai detto forse te l'ho detto pure io allora eh tu mi hai detto io me, però non è, è vero avevo, capi avevo capito quella basta torna giù che cavolo non sta niente torna io. giù i blocchi Beh, vai ma qua blocchi che servono mica c'è una stella dentro i blocchi si sì, grazie bravo è inutile sì, ma tu stai venendo troppo avanti, non è che mi aspetti. Aspetta. aspetta serve la campana e la legge facciamo un tipo così, sente il lungo <ride> Ah, lo sapevo Aspetta, e non morire Scusa, cos'è che vuole che facciamo? aspetta salta non Sai su di me mentre fai. il di fare lo a terra non lo so non mi fa saltare no ma che fa il salto alla linea non so fare prima ok vai <ride> probabilmente il gioco ci stava consigliando salto no il gioco voleva che il gioco pensava che noi gli avevamo la campanella ah è vero Ok, ora facciamo quella casa viola. Sta a destra del primo livello. Prima è livello 2-3. Cioè. La no! 2. Sì! Oh! è quello successivo! No, ma, ma fai la casa gialla viola, gialla. vedi? Quello! Casa mi stiano andati i nemici! Ok. Ma yeah. io non devo riscocciare. Io. Yeah. Io. Cosa sta qua? Io. Yeah. Io. Sono solo per salire. Prossimo ah. Dai Prendi la stella E yeah. dai, qui c'è già il potere dello spin. E le le pure perso. Mi aspetto di il problema. Perché? Vai. Vai, colmi. Vai. Tia. Ok, Bye, Basta mobilitarmi e poi... Mm, mm, mia curva. Ok, ce l'abbiamo fatta. 11 minuti siamo, buono. Abbiamo fatto tre livelli. Incluso... Questo, no! Tu ancora una cosa, scusa? Ma di, po di pochissimo. Sì, sì, sì, sì, sì. E le scuse. Vabbè. Uh, andiamo a al... Fungo 3 Fungo 3 Già, te lì si vio, Oh no, un altro remake eh. Qua stanno un sacco di remake, anzi, mi sa che è pure quello della... Eh, ci, anche ci serve se il gatto, non mi che ci serve il gatto altro. Prendi il blocco che è un di regola No, non ci serve, non posso stare qui Oh, dove stai andando? Corri, corri Inbola, tu Ti ho detto inbola Stavo guardando te, non posso vedere Stai guardando me Sa per dove, dove stavi andando? Stavo andando sulle... Su no, su sì, tu eri indeciso Stavo andando me. sulle griglie Non lo sapevi nemmeno Sono caduto, che vuoi? E non puoi cadere, vieni Ok? Mi spiace! Non lo so più. Mm. <coughs> alleluia. che alleluia! Cerca di non uccidermi però nel processo, Sei morto? No. Mm. Oh, no. Eh vabbè, oh però. <susurra> Telecamera. Okay. Vedi se stanno di power up. Vedi se stanno di power up. Tanto non, non, non è a scorrimento lo schermo. Ah, lo, lo... no no li stavo colpendo io poi tu sei stato sorprendentemente a tempo. tempo no a tempo stella tu resta sulla tu però muoviti sì, si sì, sì, sì. io guardavo guardavo non guardo da paura Ok, okay. no no no no non, non toccarlo. Lo so benissimo. Sì, dobbiamo salire qui sopra. Perfetto. No no, che fortuna. <ride> Stavo ancora alla mia ombra, Zai. Vai, vai Pronti? No, la nazione. Allora. allora. Sa capitano ah. Ci dava i soldi. Non ci dai nemmeno i soldi. Lui è sul <ride> cioè, certo, tu è sulti perché non ti abbiamo più. Lui No, lui esulta perché non gli abbiamo rubato i soldi, vedo? Mm. Cattivo, capito. Perché altrimenti se prima gli prendevamo i soldi e poi sì. andavamo alla fine e lui ci bestemmiava. Vediamo se abbiamo preso tutto però. T Ho paura che il Capitan Todd da qualcosa. A che cosa? Non ci erano solo i soldi. Ok, guarda, guarda il livello. 4, che faccio. Tanto siamo 14 minuti. Eh all'ombra delle torri un altro remake? wow non ve lo sarei mai aspettato ma ci sono tutti i remake, non l'hai notato sono tutti i remake qua io no. e eh dai marco oh, e eh sì, certo! Mark marco Mark! mark. ha detto muahaha. ha ha ha no. ha ha ha Vieni, sta la stella. Ho capito, ma se non riesco a salire, che cosa vuoi da me? Sì, ma sto io. Ecco. Tu dove stavi ora? Stavo lì dietro, tu mi stai facendo... Ecco. Non capisco. Ah sì, ho capito. Ora me lo prendo io per la ruta, manca, eh? Prendi. Vabbè meglio, abbiamo perso troppo tempo Grazie a chi? A te, che tu, tu andavi avanti Mentre io stavo, stavo indietro a fare altre cose Perché vai lì? Perché uno c'è una stella E' è meglio prenderla adesso E due Due perché vuoi perdere il paura mi fanno uscire i pesci e mi fanno uscire uccidimi tutti mi sa che ecco ho fatto bene e non ucciderli tutti eeeh corri è... vai da qua parte non è qui l'altra parte no. dove dobbiamo andare? appunto Forse ho capito che devo ucciderli tutti. No. Sorry. Sì. uno male. Spero ci sia un coso del tempo. No, no eh. Mm. Vai. No. Se ne fa. Sette secondi. Ok, ci vediamo tra poco. Aspettiamo. Ricarica il prossimo livello. No, no. Ok, a tra poco. Ok, eccoci. Di nuovo. Ecco. Okay. Vai, non perdere tempo. Oh. Perfetto. L'abbiamo fatto con tutti e cinque i personaggi questi. Eh, almeno, almeno lo da fare in futuro. Eh sì, dovremmo com completare tutti i livelli con tutti i personaggi. Ecco, vedete, la stella è diventata gialla. Perché l'abbiamo completato con tutti i personaggi. Ok, prossimo livello? Ricordiamoci di, di cambiare il personaggio. No, io non lo so. Qual è questo remake? Hai Un attimo, togli la mano. Sono io ecco lui ecco, lo posso fare pure... Uh, io ecco, esce sshh slowly wow anche ecco quella tenda quello è il coso No, quell'altro Quell'altro Questa qua davanti al coso No, mm. wow, caro, bravo. bravo. ci grazie. Manco no, una. Cosa? Tristella, che ora? Ah. Tanto abbiamo un coso Perché l'hai fatto pure tu? roba da al posto E allora non ho meritato più Eh, mio ora oh, ah. abbiamo preso tutti e due ora sappiamo cosa, cosa dovremmo fare in yu sì. che bello ora è il giorno è... molto più bello così eh. no guarda io quando provo a volare mi fa, mi fa questo Cosa dico? Non può volare! Se tieni premuto, si sì. Devi tenere premuto il taco. Ah, scusa, Ma eh, Comunque, non, non andiamo già. Lo Vedi so che non andiamo. Vieni, vai, no, vieni. Eh, no, questa è la stella. Sì, ma già non ci possiamo ancora andare, quindi andiamoci dopo. Ah, no, no, guarda, guarda, quello, quello lì l'hai toccato. Sì. Non capisco, vabbè, andiamo, andiamo qui. No! Ah, che fai? Ci porta la fin. Non ci porta alla fin, ci porta alla stella, il contrario stavolta. Cioè qua fuori si, si arriva alla fin, invece al coso si va alla, alla stella. Aspetta no? Aspettiamo sul Pesce Snow. E poi non capisco perché hanno messo la, la tanta talpa su Super Mario 3D. World. Infa. Super Infa. Mario... E non serve il pesce. Su Super Mario Party però non hanno messo il pesce smart. Un... questa di domanda, di domanda di... è inutile perché il pesce smack non ha né le braccia né le gambe mi sarebbe stato divertente anche io. il Goomba non ha le braccia e poi almeno il... c'ha le gambe chi sì, però nello, nello stesso gioco hanno messo la funzione di darsi il 5 dopo, dopo il livello <ride> e il Goomba invece fa finta di avere delle braccia e dai 5 punti. Sì, allora eh, <ride> allora quando nei giochi tipo di corsa Mario Baffi, cosa dovrebbero fare? dovrebbero lo facciamo? <ride> Oh, sì, wow. si, sono 27 e eh si, sì, però abbiamo tagliato metà video beh, oh, basta prima <ride> okay. che eh, basta, non se vuoi più vai il mondo, il mondo... Cosa? il mondo rimedito il mondo 9 è il mondo rimedito uh. wow. Cioè Il mondo lui. Luigi Smansion 3DS Ok, gu guardiamo attentamente le cose entrare? Sì, credo. Spero. Statevi fermi voi come bro. Mio. No, ti hai ucciso! No, Uccidi no. tutti quelli! Un bravo bambino! No, oh, mi hanno buttato giù! Ok, non andare ancora... Non andare su! Oh, lo so! Bambino. Hai visto quello? Ho visto? Non sei sicuro, vero? Perché tu che sei enorme ce l'hai okay. fatta mentre io non ce l'ho fatta? Tu sei scarso, io sono bravo. Eh, eh, eh. Diero, bravo. Tu sei scalso, io sì. scarso, io sono scarso. Io sono bravo. No, è il turno mio. No, è anche il turno Uh, non fa a tu vai dall'altra parte bravo Ora io faccio come te prima però prendi non capisco! bisogna pesantire vai vai vai ok perfetto dannazione ho via qua. Col MacLeod, mi ha spinato. Tanto ma non dobbiamo fare nient'altro che. No, oh, aspetta. Power up. Wow wow! Sì, wow. <ride> sono un bravo bambino! Un grasso bambino! Un bambino bravo e grasso, sì. Ah, è vero, tu a te non fa effetto quel coso. Vai, il blocco tu, mano. Se <ride> l'ha trasportato un titano così. <ride> Eh, Berno, pure vuole uccidio. Non posso uccidere! Ah è vero! Uccido! Stop, Appesantiamo! Io prendo la bambina! Corri! Okay. ok, facciamo un altro livello! Ma che cosa? So, abbiamo Sì, ma abbiamo tagliato un sacco! Ci abbiamo messo tre minuti per fare questo Questo mi sa che è il video con più livelli Forse No Ce ne sono altri forse Siamo per completare parte... un mondo Cioè ci mancano solo due livelli Se tutto va bene cioè, questo è il fare... mondo più corto No non, non va più Ci bene. manca solo un livello anzi Mi sono sbagliato Quindi, niente completare il mondo fungo in una ah. e eh si sì, questo è il mondo più corto pochissimi livelli Quanti? 7 tipo no 8. non interessa questo livello è difficile 7 credo magma esterno vi ricordate quel simpatico livello lì? ecco c'è il remake pure di queste quindi mm, non è tanto difficile no non è difficile più che altro è impossibile è buona lì, buona buona lì mm, maledetto danazione corri fermo. tu che sei un abbetto. Sapparlo. Ok. Abbiamo visto quello andare su quella piazza. Non è vero. Ok, quella parte uh! per uno scapesce. Ti sacrifico per la patria. Ok, adesso aspetta. Io desidero non sacrificarmi. Aspetta, non andare, bonello. Bonello. Qua ci servirebbe più cacchio vabbè bene ora ti sembra più difficile si sì, quella parte è difficile in effetti ci serve questo ok evitiamo di morire vai su salvo <ride> bravo vabbè no l'ho perso proprio qui Ok, tu sei l'unico che lo può fare. Devi salire sulla piattaforma del centro e usare i tanchi. Quale? Quella dove stava la stella? Sì. Aspetta, non ho ancora un ora Uccido io il tartossi. Vai, ok. Wow, wow, wow, cosa volete? Voglio spingere via. No, risalgono, ok, fuga. L'unica opzione. Tanto quella piattaforma non si muove. si sì, lo so, stabile. Meno male. Bisogna avere taluti. È pure di essere pitch. Tu che cos'hai da mostrarci? Niente. il traguardo probabilmente. Mattia hai... maledetta, muori! Eh. Io distruggi con quelle cose. il traguardo, Non eh. mi interessa, niente. Ok, mm. salto rischioso. Perfetto, ora qui devo fare un bel salto di figlio, contoso. Ti aspetto. Sì. Uh... Aspetto a prendere tanti perché mi può servire dopo. No, non è vero, mi serve ora. Uh, come faccio a prenderlo? Non lo prendere, ma Aspetta, mi teletrasporto. Perché l'hai no, fatta? vabbè, tanto c'è... Perché non mi hai aspettato nessuno, non c'è niente Mia. Vabbè, fa niente, no Dobbiamo ricominciare tutto Sì, vabbè Fa, fai come, fa Ma che non fa niente? Guarda qua che skill, guarda. No, questo è per fortuna. No, sono skill. Oh, voglio, Quindi siamo già qua. Eh, grazie a chi? Non ti di da dire una parolaccia, non lo voglio dire. Guarda che ti uccido. Hai ucciso un nemico. <ride> Ok, vado sul checkpoint. Wonderful! Aspettiamo che riparti la prima forma. Ecco. Cosa? E eh, sei, mi sei morto! Come sono imbollato io? Ma perché? Perché sei morto? No, ma perché andava sul ghiaccio basso? passo? Non, non dovrebbe... Ok, È proprio quello che cerca. <ride> ok, no problems adesso. Questo livello è facilissimo io ce la potrei fare anche senza il tanooki invincibile, però non si rifiuta un'offerta no, più che altro, uh, questo livello lo potrei fare a occhi chiusi, guarda che vuoi facile si, sì, di cavolo <ride> sei morto eh in questo livello il tanooki dorato non serve a un'eventa ceppa ceppa ceppa, non serve a niente no, no, quello <ride> che hai prendiamo quello che hai detto quello. tu è volerà. Non serve a niente, perché voi il principale problema qui è cadere nella lava. Non serve a niente. Ok, abbiamo capito, non serve che lo ripete Può servire <ride> contro contro che le ne sue so, nemici, magari. Ma, ma del resto in, un... in effetti il cuposso volante è un po' fastidioso Non è un cuposso, intanto Vabbè, non so. Non so. Vabbè, so... Vabbè, potete con fare così. Con Mario. Potete fare così, ma. ma... Cioè non ha okay. Io sto io, amico! Sì, cioè. <ride> sì che ci sta. Come no? I'll do it by myself. Noi moriamo subito prima dei checkpoint di salvataggi, pure nella parte dei mari? Di super paper Mario abbiamo fatto. A paese mio si chiama Super Paper Mario. Mm. Cosa ho detto? Hai detto Paper Super Mario. Beh. Beh. Che li stanno i blocchi per indicarci che siamo stupi per qualche punto però mi chiede ok non troviamo Mi io rendo il passaggio sicuro per è ok lì no. perchè ti trovo ah, avanti si Rosalinda guarda qua zuc zuc zuc e stop ok non, non entrare, entrare. Ma lui vediamo a eh, me che io conosco il come. Entra, sì, io entra, io entra! Io ci giocherò! Entra! No. Entra! No, devi morire! Sei! Chi è che muore adesso? Tu! Non è vero! Perché sì! T Ho scritto sul defno! Ho scritto sul sul diario 6! Sì. Eh? <ride> <Yeah. ride> Ciao ragazzi, sono Kira Make -up. Vabbè. Sto muorendo, aiuto <ride> Ok, uh, abbiamo finito sta parte, ciao E anche questo uh. mondo no. <ride> oh, Allora ci rivediamo alla prossima parte Di Super Bowser di World Ok, ora per i visori L'unità di questo mondo Che sarà anche l'ultimo mondo Perché è il mondo fiore sì, vabbè. cosa però vuoi però guardate allora, attraversiamo tutto il mondo 1 2 3 2 è già difficile 5 un livello già sbloccato che è il numero 6 no no no guardate 7 5 6 7 8 9 10 11 10 guardiamo la mano <ride> e poi questo qui invece è un livello segreto che si sblocca se prendete tutte le stelle del mondo di tutti i mondi. 12 livelli, abbiamo contato male. <ride> che sì. Ok. E questo qui è un livello... Aspetta, cosa fai? Questo è un livello segretissimo che si ottiene. Cioè che si sblocca solo se, se completate tutti i mondi al 100%. Sì. Quindi niente, eh, ci vediamo alla prossima parte dove faremo penso beta mondo più. Se siamo fortunati. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!